Ciao a tutti oggi prepareremo il lecca lecca il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Facciamo presente che questa è una ricetta che potrà essere eseguita solo ed esclusivamente da chi possiede il BBTM6. Gli ingredienti sono zucchero semolato, acqua, essenza di limone, sciroppo di glucosio, stecchi per lecca lecca e colorante per alimenti in gel che è facoltativo. Diamo il via alla ricetta questa ricetta potrà essere eseguita solo in modalità guidata per cui abbiamo selezionato già la ricetta lecca lecca andremo a cliccare mettiamo all'interno del boccale lo zucchero facciamo la tara l'acqua e un cucchiaio di glucosio che noi abbiamo già preparato ovviamente con il bimbi aggiungiamo l'essenza di limone che anche questa è facoltativa e un quarto di mezzo cucchiaino di colorante per l'alimenti in gel noi stiamo utilizzando il giallo posizioniamo il coperchio come dice la ricetta senza il misurino Andiamo avanti. Tempi e temperatura sono già impostate, quindi ruotiamo la manopola. Trascorso un po' di tempo il bimbi inizierà, inizierà la caramellizzazione e le lame si fermeranno, è tutto regolare, fate proseguire il bimbi nella sua cottura. Versiamo con attenzione lo sciroppo su un tagliere rivestito con carta da forno o una teglia rivestita con carta da forno, facendo attenzione a non scottarsi. Posizioniamo uno stecco per lecca lecca. E proseguiamo così per tutti gli altri le calette. Una volta completata abbiamo rimosso con acqua calda i residui dello sciroppo rimasti sul bordo. Adesso riposizioniamo il boccale. Versiamo un litro d'acqua. andiamo avanti, chiudiamo con il coperchio, questa volta con il misurino, andiamo avanti e azioniamo la modalità lavaggio, torniamo indietro, abbiamo saltato un passaggio A questo punto possiamo procedere a lavare manualmente il boccale. Lasciamo affreddare per 10-15 minuti le lecca prima di servirli. Abbiamo lavato e asciugato il boccale. Nel frattempo i lecca-lecca eh, si saranno, sono raffreddati. Adesso li andremo a staccare delicatamente dalla carta da forno. Staccheremo tutti e li andremo a servire. lecca lecca possono essere confezionati uno alla volta con pellicola trasparente ed essere conservati per qualche giorno in contenitori con chiusura ermetica grazie e alla prossima ricetta